Salvini ha timore che il rinvio al 2020 sia un escamotage Salvini ha risposto far... sulle CACS si informi prima di che cosa parla poi altra domanda ma eh, dice eh. che è un escamotage per non far scannare PD e Movimento 5 si informi prima di che cosa parla e poi facciamo una discussione sul me ma ci sempre in villazione leggiamo sui giornali siamo a un passo dalla crisi sì. no adesso ovviamente siamo in dirittura finale quindi ci sono tanti emendamenti su cui dobbiamo trovare un'intesa perché ovviamente ci sono anche diverse sensibilità ma come sempre opereremo una sintesi e la sintesi non sarà per favorire una singola forza politica rispetto alle altre, ma sarà per favorire l'interesse degli italiani. Quindi ci metteremo di fronte a un tavolo. Ieri, come sapete, sono stato al Nato, al vertice Nato, non potevo mancare. Ma oggi sono a lavorare per questo, per trovare una sintesi e trovare le soluzioni migliori nella diversità di opinioni rispetto a quelli che sono gli interessi generali, gli interessi degli italiani, per rendere questa manovra sempre più sostenibile e sempre più utile agli italiani. Presidente siamo tornati al 4 novembre. Ilva è l'ultima domanda. A per quanto riguarda l'Ilva, il progetto che è stato anticipato, ovviamente in un incontro, è stato veramente anticipato, un primo progetto non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario, lo allora respingiamo e lavoreremo come durante questo negoziato, a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati col signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato con me personalmente a raggiungere e ci riusciremo sì,